Temptation Island, Carmen Rimauri lo sul programma. Carmen Rimauri lo su Temptation Island. Settimane fa è finita la quinta edizione di Temptation Island, ma i suoi protagonisti pare davvero non abbiano la minima intenzione di far perdere le tracce. E tra loro chi sta continuando a tenere banco tra i numerosi fan del popolare reality show condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi è sicuramente la ex tentatrice Carmen Di Mauro. Questultima, come molti telespettatori sapranno bene, ha cercato di mettere in seria crisi la coppia formata da Alessio Bruno e Valeria Vigella. Ma i due piccioncini? Dopo un lunghissimo confronto, sono riusciti a superare questa turbolenta crisi, decidendo di lasciare il reality più piccante della stagione estiva insieme. E Carmen Rimauro? A quanto pare l'ha presa bene, augurando loro le migliori cose. Ma quest'ultima è tornata a far molto discutere in queste ore su social. Il motivo? Come segnalato dal blog Isa e Kia. La giovane ha pubblicato un video ironico sulla trasmissione condotta da Bisciglia, facendo scattare una nuova polemica sul web. Temptation Island, lironia di Carmen Rimauro. Andando nel particolare, come riportato dal blog Isaichia, Carmen Rimauro, proprio nelle ultime ore, ha pubblicato sui social un video ironico su Temptation Island 2017. Nel suddetto video la ex tentatrice del reality show prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia ha ricoperto il ruolo di una donna che ha fatto breccia nel cuore del suo vicino di casa sposato. Ovviamente, nemmeno a dirlo, molte estimatrici del reality show non hanno affatto gradito questa parodia. Motivo per cui si sono riversate sui social per attaccare duramente Carmen, rea di aver sputato nel piatto in cui ha mangiato fino a poche settimane fa. E come la prenderà Filippo Bisciglia? Questultimo si farà una risata oppure non prenderà affatto bene questo video che ha fatto Carmen Rimauro? Chissà, intanto pare essere iniziata una nuova bufera sul web.